Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Macci e questo è un nuovo contest in cui andrò a regalare 3 account moddati. Fate bene attenzione in tutto quello che passerà a schermo perché sono il regolamento e tutto quello che dovete fare per poter partecipare a questo contest. Il 6 gennaio, ragazzi, ci sarà l'estrazione di questo contest. Come eh, vedrete anche a schermo, qualora mancasse uno solo di i requisiti elencati non sarete idonei a partecipare al contest quindi fate bene attenzione eh, cercate di tenere il vostro canale aperto così risparmiate del tempo anche a me in, eh, in caso eh, diciamo, siate i vincitori o comunque vado a fare l'estrazione mi risparmiereste molto molto molto tempo Senza stare lì a lamentarvi che non potete guardare 32 minuti di video 30 minuti di video Quella è colpa vostra se io faccio 30 minuti di video Perché comunque non avete i canali pubblici O comunque non avete le iscrizioni O comunque non fate un cazzo E io mi devo subire 30 minuti di video Quindi mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un like Commentate Partecipate e niente ragazzi buona fortuna a tutti come ho detto nell'altro video aprite il culo e ci vediamo il 6 gennaio per l'estrazione ciao a tutti